Buongiorno a tutti da Ankara dove la, la situazione sta diventando molto più definita rispetto alle ore scorse. Oggi, a seguito della, della crisi siriana, quindi dell'offensiva turca lanciata da, da Ankara lo scorso primo marzo, l'operazione militare è chiamata scudo di, scudo di primavera, Spring Shield, e mira a fronteggiare le, le forze del regime di Assad, dopo che Ankara ha subito appunto, una, una, una forte battuta d'arresto in cui sono morti circa 36 soldati turchi, anche se le cifre non sono, non sono ancora definite. È stato un colpo molto forte per il governo turco che ha risposto violentemente, sia lanciando una controffensiva militare sul territorio turco di Idlib come stato garante di quello che l'accordo di Sochi, seglato tra Turchia e Russia nel settembre 2018, è volto a demilitarizzare la situazione, che era una sorta di de-escalation al fine di proteggere i civili. Ricordiamo infatti che i civili in fuga dai Idlib negli ultimi tempi sono, sono tantissimi, stanno spingendo le porte della Turchia per trovare riparo per trovare riparo. Eh, conseguentemente la Turchia eh, si è irrigidita su determinate posizioni e sempre in riferimento alla questione dei rifugiati ha deciso di aprire confini e quindi di permettere ai rifugiati, ai profughi che eh, sono presenti all'interno del territorio siriano di raggiungere l'Europa. Quindi da due giorni vi è un flusso continuo di, di profughi siriani di rifugiati che noi chiamiamo rifugiati, ma la Turchia non ha siglato la Convenzione di Ginevra appunto alle porte dell'Europa. Europa e sfortunatamente le immagini delle, delle, delle forze di polizia turche e di quello che sta succedendo nella, nella terra di nessuno, ossia quella, quel fazzoletto di terra tra Turchia e Grecia, sono sotto gli occhi di tutti. Ovviamente l'attenzione della comunità internazionale rivolta alla Turchia è molto alta. Oggi ad Ankara è prevista la visita dell'alto commissario per le crisi dell'Unione Europea anche dell'alto rappresentative dell'Unione dell Europea Barrel. In seguito è prevista la visita, sempre per oggi, del ministro degli affari esteri della, della Gran Bretagna e giovedì per lo stesso presidente Erdogan si recherà in, in Russia per discutere la situazione e eventualmente trovare una soluzione diplomatica a quanto sta succedendo a Idlib. C'è cioè da dire che anche l'America la, e gli alleati in seno alla Nato, a seguito della forte escalation della settimana scorsa, Sanno indetto un meeting di emergenza e hanno accordato grandissima solidarietà alla Turchia, considerato un alleato fondamentale per le minacce che provengono dal sud-est eh, sud dell'alleanza. La, la, la situazione ad oggi è molto fluida, da una parte abbiamo il Presidente Erdogan che eh, ribadisce la, la, questa sorta di eh, opposizione nei confronti di un'Unione Europea accusata di non aver capito di aver lasciato sola la, la Turchia, sebbene nel 2016 si sia un accordo proprio per far fronte all'emergenza all dei rifugiati, un accordo che non è stato eh, completamente rispettato secondo quanto stabilisce Ankara. Da parte del, dei Stati europei invece cresce una grandissima preoccupazione a fronte di questo numero di, eh, di profughi in direzione europea. La situazione è molto fluida al momento, vedremo cosa succederà nelle prossime ore.